Oggi facciamo, facciamo lo slime, noi no, gli altri che compriamo lo slime. È un esperimento, eh? È il laboratorio degli slime, Vanessa. Lo proviamo insieme ai nostri amici e vediamo se finalmente riusciamo a fare uno slime decente. Eh? Anastasia, ci dai una mano anche tu? Sì. Sì? Okay. Allora lo scartiamo? Sì. Via. Abbiamo tolto la plastica, adesso lo apriamo. Dai, vediamo mm. un po' che cosa c'è. Wow. wow! Quanti accessori? Guarda, Vanessa, le palline colorate. La colla, brava Anastasia. L'attivatore, prendi l'attivatore. Anastasia, bravissima. E tu, Anastasia, Vanessa, cosa hai in mano? Glitter. I glitter. colorati. Ce li fai vedere che non allora, si vedono bene? Color oro. No, no, scusa, pezzo. argento, volevo dire. Azzurro e Lilla, che belli! Eh, ragazzi, lilla. E poi abbiamo anche delle formine, ci sono queste cose qua Vediamo un po' le formine, quelle sono delle provette Ok, poi abbiamo anche qui altre provette con delle palettine e questi accessori, queste, mm, queste pastigliette che non so ancora bene Magari cosa servono e le mitiche palline colorate, va bene Adesso montiamo, leggiamo le istruzioni, allora cosa abbiamo fatto Vanessa? Abbiamo messo tutte le cose a posto. Anastasia ha preparato i tre barattolini con i tre tappi colorati, qui abbiamo messo le provette con la palettina e abbiamo messo l'attivatore la colla e il dosatore. Qui. Adesso leggiamo qual è la prima cosa che bisogna fare. Dunque, per prima cosa bisogna misurare con il bicchiere graduato 20 millilitri di colla, che è scritto qua, più 30 millilitri di acqua potabile e versiamo la miscela nel dosatore con beccuccio. Ok, proviamo. È duro. Vai, vai. <ride> è un po' duro perché l'abbiamo aperto già. Ai. Vai bene Toglilo toglilo Aspetta Ani Adesso bisogna andare a mettere 30 ml di là. acqua Un secondo che vado io Abbiamo aggiunto i 20 millilitri di colla e i 30 di acqua Adesso Anastasia Tieni con la manina questo bicchierino E giralo con questo cucchiaino giralo. Tienilo eh giralo. giralo bene bene Vanessa intanto tu togli il, togli il tappo da questo, da questo bicchiere Rimettilo al suo posto No, senza tappo, altrimenti okay. che senso ha avuto? Toglierlo, rimettilo qua, Anastasia. Hai girato bene? No, lo giro io tanto. Va bene, abbiamo rovesciato la miscela di acqua e colla all'interno. Vanessa, con la spatolina, tira giù bene tutta la colla che magari può rimanere. Rim la spatolina è quella che hai in mano, Anastasia. Allora, Bene. stiamo attendendo tre minuti perché lo slime si sta solidificando e quindi poi lo dobbiamo mettere all'interno di questi barattolini. Anastasia, quale barattolino scegliamo? Fucsia. Questo. Questo fucsia. Mi raccomando, bimbe, appena lo slime sarà pronto, dovete fare attenzione agli abiti e ai capelli. Perché, Vanessa? Faccio i capelli. Esatto. E oh. le magliette. <coughs> e <coughs> ok e, e, e, e dopo poi mettiamo anche questi ingredienti se l'ho comprata il Io l'ho comprata al toys che è bellissimo addio, addio, va, bene. È va bene anche tu hai scelto un colore anche tu? sì questo, questo qui ok colore argento sì, sì quello rosa quello anche. rosa e quello argento va bene io penso che i tre minuti siano terminati sì. vanessa Proviamo a girare ancora un attimino. Bene, adesso prendete il barattolino con il coperchio fucsia, che è lì, Dove? sotto qua, qua. <ride> Direi di mettere questo slime in provetta e lasciarlo riposare 30 minuti E se vi va possiamo fare lo slime colorato a parte, eh, fluorescente a parte Sì! Va bene, abbiamo messo lo slime in provetta, adesso Vanessa chiude col tappo E la lasciamo riposare mezz'ora Puoi vedere l'effetto Ok, adesso eh. apriamo eh. quella Sanno cosa che abbiamo fatto prima e semplicemente sono passati 30 minuti eh, lo slime non è, è, un è bagnatissimo, è uscita un sacco di acqua, perché? Se lo allunghi si allunga? Sì, che... Vediamo un po'. No, si spezza. spezza. Si spezza, quindi non c'è uscito. No, lo slime non esce. Ma Anastasia, non c'è uscito lo slime! No, non facciamo un'altra volta. Lì iscrivetevi al nostro canale attivate la campanella per essere aggiornati nei nostri video ciao